Molte persone associano la parola motivazione, l'immagine di qualcuno che incita qualcun altro a dare il meglio di sé, dicendo ad esempio Dai, forza che ce la fai, coraggio! Ma la motivazione è veramente questo? Scopriamola insieme. We <sussurra> Ciao, io sono Mirko e sono un Life Coach. In questo video parleremo della motivazione, di che cos'è e del perché viene considerata la risorsa più straordinaria quando si parla di successo personale e professionale. Se qualcuno ti chiedesse che cos'è per te la motivazione, probabilmente partiresti dalla parola per dare una risposta, dicendo è un motivo per l'azione. Ma questa è la risposta? ti dà il senso di che cosa sia la motivazione veramente? Volendo scavare più nel profondo, potremmo andare a cercare qual è la funzione della motivazione. E allora troveremmo alla funzione di attivare e orientare un comportamento specifico. Ma a questo punto abbiamo più chiare le idee rispetto a che cosa sia? Non proprio. Cioè, mi spiego meglio. Secondo i due concetti appena espressi, sembra che la motivazione sia il motivo che porta ad agire in una specifica direzione, cioè il perché facciamo quello che facciamo. Ma, se la motivazione è solo questo, come mai due persone che hanno lo stesso motivo che li spinge ad agire in una direzione, poi si comportano in modo completamente diverso? Una è pervasa da un'energia che gli permette di superare qualsiasi ostacolo e di sopportare il dolore e sofferenza, e un'altra invece si ferma alla prima difficoltà. E questo succede in vari campi della vita, nello sport, nel lavoro, nella crescita personale, nella vita privata. Ed è quello che poi distingue una persona di successo o un campione da tutti gli altri. È evidente dunque che per comprendere veramente che cosa sia la motivazione c'è bisogno di una definizione un po' diversa. E allora proviamo a darla. La motivazione è quella forza interiore capace di farci affrontare e superare gli eventuali ostacoli o difficoltà che dovessero far porsi tra noi e il nostro obiettivo, che è capace di accendere in noi la determinazione, l'entusiasmo, la speranza e quella forza che ci permette di affrontare le paure a viso aperto, di assumerci la responsabilità dei risultati che arriveranno e di resistere alla fatica e al dolore pur di rispettare l'impegno preso con noi stessi. La motivazione è la forza che ci rende straordinari e che è in grado di farci realizzare imprese che per altri risultano impossibili. Questa per me è la motivazione. Steve Jobs diceva, stay angry, stay foolish, per dire siate affamati, siate folli. Cioè desiderate ardentemente e andate fuori dagli schemi, non seguite il gregge. Che cosa significa tutto questo? Che non basta avere un motivo per agire con energia, determinazione, entusiasmo e riuscire a realizzare quello che desideriamo. Ma bisogna sentirla. Quello che noi vogliamo bisogna sentirlo, quello che desideriamo dobbiamo sentirlo deve essere nostro, non deve essere degli altri. Perché il più delle volte succede che quando non sappiamo che cos'è che vogliamo veramente... Rubiamo i sogni degli altri, rubiamo i desideri degli altri, pensando che se rende felice loro, renderà felice anche me. Non è così, non funziona in questo modo. La motivazione è qualcosa di personale, di intimo, che riguarda i nostri valori, le nostre priorità, le nostre convinzioni, che dipende da chi siamo e da quello che crediamo. In fondo, come afferma Paolo Coelho, è la capacità di realizzare un sogno che rende la nostra vita interessante perché quel sogno sia il nostro. Per concludere, la motivazione è sì un motivo per agire in una specifica direzione, ma quello che conta veramente per essere motivati è conoscere se stessi, capire che cosa è importante per noi, quali sono le nostre priorità, i nostri veri bisogni, capire che cos'è che ci rende felici, perché questo fa tutta la differenza del mondo. Ora mi auguro che ti sia piaciuto qualcosa di questo video, se è così metti un mi piace. Se hai delle domande da pormi fanno sapere qui nei commenti. Ti invito anche a iscriverti al canale e ad attivare la campanella affinché tu possa essere aggiornato o aggiornata sui prossimi video che pubblicherò. Alla prossima, ciao!